Fai dei reel e hai poche interazioni. Ecco i 5 errori più comuni. Intanto è importantissimo catturare l'attenzione nei primi 3 secondi. 2. Il tono di voce deve essere assolutamente alto e non Ciao ragazzi, sono Marco Anelli. E quindi. No, Ciao ragazzi, sono Marco Anelli! Questa è la voce da utilizzare. 3. Non utilizzi la musica di tendenza. 4 video troppo lunghi e lenti, lenti, no, devono essere dinamici. 5 nel finale, ovviamente call to action. Vattene a rivedere il reel che ho fatto precedentemente. Ovviamente devi avere l'argomento, quindi la cosa più importante è qual è l'argomento e qual è il pubblico. Queste erano le mie 5 tips, mi raccomando, fai un bel tap tap sul telefonino, metti un mi piace, salvalo così lo potrai sempre rivedere e seguimi per le altre. Ciao!